Amici di Crino, bentornati con l'unico Mr. K, attenzione perché oggi parliamo di frese rotative per metallo. Oh, Che poi mi spetta. Ma a cosa servono le nostre frese rotative per metallo? Sono un prodotto industriale che serve per lavorazioni principalmente su metalli duri o cordoni di saldatura. Ah, la saldatura, tipo meno 30, meno 50%. Perché? Ma perché devi fare queste battute? Ma era un po' che non ti licenziavo, ah. Le nostre frese presentano diversi tipi di geometrie, ad esempio a sfera, cilindrico, oppure a fiamma o a goccia, ognuna delle quali ci permette di ottenere un risultato di lavorazione differente. Le frese, inoltre, presentano due diversi tipi di... non mi ricordo più... In nome di Dio! Cigno dell'arcivescovo con anello pastorale! Or caccia di quello! <ride> Le frese inoltre presentano due diversi tipi di taglio. Taglio standard o HM3 o taglio incrociato o HM4. Il taglio standard o HM3 viene utilizzato principalmente per quelle operazioni di semi-finitura, mentre il taglio HM4 o incrociato viene utilizzato per lavorazioni di tipo di finitura. Parliamo adesso di velocità di utilizzo. <ride> Per avere una resa ottimale, infatti, le nostre frese rotative vanno utilizzate su turbine ad aria e non sui normali trappadi stazionari. Perché? Perché necessitano un numero di giri veramente, veramente elevato rispetto ad un utensile standard. Facciamo però un esempio. Vai con l'esempio! Se prendiamo infatti una punta in metallo duro per forare un acciaio legato, consigliamo una velocità di 1000 giri. Mentre per una fresa rotativa, andando a lavorare uno stesso materiale, quindi sempre un acciaio legato, la velocità consigliata è di 20.000 giri. la madonna! Abbiamo parlato di metallo duro, infatti le nostre frese Rotative sono realizzate in metallo duro K20 a grana fine. Ciao, sono Mr. K, forse vi ricorderete di me per metalli tipo la Easy M2 o lm 35 Il processo di creazione del metallo duro è detto sinterizzazione, che vuol dire che partendo dalla polvere viene compressa e riscaldata ad altissime pressioni e temperature. K20 quindi sta ad indicare la percentuale di materiali presenti nelle polveri. Nel nostro caso, 92% di carburo di tungsteno e 8% di cobalto. Per grana fine, infine, eh, andiamo ad indicare che la granulometria delle polveri è di circa, attenzione, incredibile, un micrometro o oh, micron. Per darvi un'idea di quanto sia... Sottile, assolutamente impalpabile, un capello misura circa 70 piccoli. Oggi ho capito che vinciamo lo scudetto. Quindi la gamma delle nostre frese rotative in metallo duro parte da 3 e arriva a 16 mm. Naturalmente tutta la gamma di frese è disponibile anche con il rivestimento al nitruro di titanio e alluminio. Attenzione attenzione perché da settembre con il nuovo catalogo Crino avremo a disposizione anche le serie lunghe e un nuovo taglio specifico per alluminio denominato HM1. Ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social cercando Crematours. mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi su YouTube e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con tutti i nostri nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima sempre con Mr. K e adesso me ne vado, come sono, venuto. Sto urlando, prego non mi disturbare. Mi un po' la testa però, eh.